Stato, abbiamo indirizzato i nostri inconsapevoli collaboratori, perfetto, qual è la procedura adottata? Restringimento di libertà ad orario, applicazione di dispositivo di contenimento privo di un senso reale ad orario comandato, relazione, Un lieve aumento nella fluttuazione della competenza collettiva, ma troppo poco, troppo poco. poco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 ma rischiamo di coinvolgere degli innocenti. Ci rischiamo e allora attendiamo. Purtroppo, nonostante la loro testa dagine, il loro ambiente che gli arei di gli arei stati, cadendo velocemente, non possiamo attendere oltre, non possiamo. Oseremo tutte le nostre risorse, e allora spingiamo, spingiamo, Spingiamo, torniamo a una relazione sufficiente al cambiamento. Useremo l'idea dei campi di confinamento. E il prelievo quarto muita tesouros bambi seu toy